Tu, devo dire, la trasversalità del vostro impegno, cioè, i, i migranti, come dicevamo prima con, con il professor Gori, no? un, un modo di stare al mondo, quindi l'attività di, di, di, di supporto ai migranti diventa, è, è, è, è lo stesso motore che accende anche l'attività di supporto ai eh, senza tetto. Andiamo, eh, passiamo alla parola, adesso andiamo a Terni, quindi, quindi in Umbria, a Stefania Buoni, un altro, tema, un altro tema importantissimo, spesso poco raccontato nelle case, quello de, della salute mentale. Sono stati, per chi conosce quel mondo lì, apparenti e amici che, che hanno quel tipo di sofferenza, sa che sono stati. Sono mesi durissimi. Non sono stati, sono tuttora mesi durissimi. Prego Stefania. Grazie, buongiorno a tutti. La nostra associazione, è un'associazione piccola, ma agguerrita, siamo tutti figli che siamo cresciuti con genitori che hanno vissuto l'esperienza della sofferenza psichica, parliamo di depressione, disturbo bipolare, schizofrenia, ed è un tema di cui non si parla, si parla del contrario, cioè di genitori o adulti che hanno familiari malati. Qui invece abbiamo il caso opposto. Quindi in questo momento noi abbiamo potuto continuare a raggiungere questi ragazzi, non potendo più andare in giro per l'Italia a sensibilizzare non potendo più andare nelle scuole non potendo più incontrare altri figli come noi abbiamo utilizzato due strumenti uno che già utilizzavamo che è il gruppo di automutu aiuto online per noi figli, per supportarci e l'altro è la posta quindi abbiamo praticamente spedito in dono questo libro che non è in vendita ma è un libro che noi distribuiamo attraverso le donazioni e vogliamo che raggiunga ogni città d'Italia si chiama Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va ed è da una mini guida alla sopravvivenza per i figli quando mamma o papà con disturbi psichici e l'ho scritto pensando a quello che avrebbe aiutato me a 15 anni e questo progetto è tuttora in corso io faccio un appello a tutti voi ad aiutarci intanto a far sapere ai ragazzi che possono chiedercelo in omaggio se hanno difficoltà economiche noi lo spediamo a tutte le realtà che entrano in contatto con minori e famiglie ci possono contattare noi spediamo un libro anche a loro per aiutarli ad essere vicini a questi ragazzi ma anche ai loro genitori quindi contattateci, la nostra pagina è come i figli di genitori con il suo ci sarebbe tanto da dire ma noi abbiamo già raggiunto tantissimi punti d'Italia perché tanti figli sono diventati i postini del cambiamento e hanno donato da parte nostra questo libro alle biblioteche della loro città ehm, alle scuole in ogni città deve arrivare una copia perché è un messaggio per dire non siamo soli e soprattutto che con eh, la prevenzione, l'informazione e il parlare di questo in maniera non stigmatizzante, cioè la salute mentale come qualcosa che ci riguarda tutti e deve avere la stessa dignità della salute fisica e lo stesso rispetto, è la resilienza che si eredita e non la malattia mentale. Grazie a tutti. Grazie, grazie Stefania, grazie mille. Info chiocela comip-italia.org per chi volesse il libro. Passiamo col blocco delle, delle foto, con lo stacco delle foto.